Siamo in un intervento del progetto Green Change, esattamente siamo all'interno dell'azienda Caetani, l'azienda agricola che ha terreno qui e anche al di là diciamo, del progetto che vedete. Il corso d'acqua eh, alla mia destra è il corso di in Questo intervento prevede la eh, riservomatura, in parte di questo corso d'acqua, come vedete piccolo corre abbastanza rettilineo e a una sponda ancora più verticale quindi si faranno interventi di, eh, che serviranno a inclinare maggiormente le sponde, a rendere più sicuro il corso e si ricostruiranno eh, del, dei popolamenti di vegetazione biopila e italiana all'interno di questo piopeto che è un piopeto di, eh, insomma, eh, realizzato a scopo produttivo eh, che non è stato mai utilizzato come tale, verrà invece ricostruita una zona umida artificiale eh, all'interno della quale verrà fatto un brecasso, verrà fatta passare eh, parte dell'acqua diciamo, nel, nel, nel corpo idrico e il chiopeto verrà quasi interamente sostituito da un po'. Uh, un intervento che ricrea anche un habitat di interesse comunitario con una serie di infrastrutture verdi che poi verranno gestite direttamente dall'azienda.